Eh, allora sì, ha ragione. Sì, minuti, cosa bisogna dire? Ma Irene? ma così non si possono. Quel no, quello, no. Non si può con l'allarme. L'altra volta l'abbiamo aperta vedete? Sì. Però non so se per... c'è cioè, il problema per fuori. Alla commissione Buonasera, chiedo solamente di rimanere più larghi possibili come distanze, senza avvicinare, so che non è facile, non ci sono le linee in terra, però vi chiedo solo questa gentilezza di mantenere la giusta distanza, poi tra tre minuti iniziamo, un minuto. che iniziamo. Il CHED vuole che tre minuti prima gli comunichiamo sì. che iniziamo. Solo che lui sta di là. Sì. Ok. Mi pare che ci siamo tutti, giusto? Noi anche noi sì. Mi pare che ci siamo tutti. Michelon. Sì, manca Carletz. Manca Bossi. Eccolo qua, Carles è arrivato. E anche Bossi. Devono igienizzare le mani. Eh, se da allora si può, da, si può dire al CED che tra qualche minuto iniziamo. Bisogna eh. mettere sedia, Si può iniziare? Ok, grazie. Allora, buonasera a tutti. Stasera l'accesso da parte del pubblico sarà consentito nei limiti della normativa vigente in tema di distanziamento sociale e divieto di assembramento. La seduta sarà audio-video registrata e domani ne sarà, ne sarà resa accessibile la registrazione. Diamo avvio al Consiglio Comunale, convocato... Sì c'è anche lo streaming mi comunicano adesso, ok grazie diamo avvio al consiglio comunale convocato per questa sera, passo la parola al segretario comunale perché proceda con l'appello grazie presidente benvenuti procedo all'appello Catelli Maria Presente. Bossi Fausto Presente. Navarra Giacomo Presente. Callini Enrica Presente. Stevenazzi Piera Moltrasi Gabriele, Corio Elena, Mannino Alessio, Presente. Beltemacchi Fabio, Presente. Croci Raffaella, Presente. Moretti Dario, Presente. Michelonne Simona, Baroffio Marco, Presente. Carlesso Paolo, Presente. Lomi Walter, Presente. Guaglianone Claudia, Presente. Fasolino Federico. Prego, Presidente. Allora, prego, Consigliere Baroffio. Eh, il microfono è quello lì. Rod, eh, inizia, a prendere la prima volta, poi. Giù. Buonasera a tutti. Chiedo per cortesia al Consiglio Comunale e alle persone presenti di prestare un minuto di silenzio per due, per due cose molto importanti. La prima in omaggio, e in cordoglio, di tutte le vittime del Covid che hanno colpito la nostra nazione e il mondo intero in questo periodo. E il secondo per una persona che per me è stata un avversario politico, che ha sempre presenziato a tutti i consigli comunali e mi sto rivolgendo a, a Lucio Bottini, militante della Lega. Bene, il minuto decorso andiamo avanti col consiglio. Grazie consigliere Baroffio, capogruppo. Con nota protocollo comunale numero 8551 del 19 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 25,2 del regolamento Consiglio comunale su richiesta del sindaco Maria Catelli invitato a partecipare alla seduta il responsabile del settore gestione risorse il dottor Roberto Cisvento per relazionale, e dare informazioni e quant'altro risulti necessario per la trattazione degli argomenti di competenze iscritti all'ordine del giorno. Con nota protocollo comunale numero 8957 del 27 maggio 2020, in virtù dell'articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale, ho invitato a partecipare alla seduta il signor Rosa Luigi Enrico, nominato dal sindaco con decreto numero 8 del 22 maggio 2020, assessore esterno con delega nelle materie lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Letture ed approvazione dei verbali della seduta consigliare dell'8 aprile 2020, atti dal numero 2 al numero 11. Con nota il protocollo comunale numero 70-79 del 23 aprile 2020, i verbali della seduta consigliare dell'8 aprile 2020 sono stati trasmessi ai capigruppo consigliari. Se qualche consigliere ha da fare osservazioni. Ok, bene. Ehm, chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano i consiglieri favorevoli Ok. i consiglieri contrari nessuno e i consiglieri astenuti passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno comunicazioni del sindaco Do la parola al sindaco Maria Catelli perché dia le comunicazioni. Grazie a tutti, buonasera. Eh, grazie al consigliere Baroffio per eh, aver ricordato Bottini. Eh, faccio, una, faccio comunicazione in ordine cronologico, quindi con nota protocollo comunale 83-32 del 15-5 i consiglieri comunali Federico Fasolino e Claudia Guaglianone hanno comunicato la costituzione del gruppo consigliare Fratelli d'Italia, designando con nota protocollo comunale 8421 del 18 maggio come capogruppo il consigliere Fasolino. Con nota del 15 maggio, nota protocolare 8397 del 18-5, l'assessore Gabriele Moltrasi ha rimesso nelle mie mani le deleghe della carica di assessore ai lavori pubblici, manutenzione e tutela ambientale, ricevute con decreto 14 del 31-5-2020. Di di con nota del 16 maggio eh, 2020, nota. Protocollare eh, comunale 8398 del 18 eh, maggio 2020, l'assessore Bo Fausto Bossa ha riconsegnato nelle mie mani le deleghe a lui affidate in materia di eventi, sport e tempo libero, comunicazione e informatizzazione. Eh, con decreto numero 8 del 22 maggio ho nominato componente della Giunta Comunale il signor Luigi Rosa, Enrico, eh, Rosa Luigi Enrico, Assessore Esterno, delegando lo stesso le seguenti materie, lavori pubblici, manutenzioni e tutela ambientale. Con nota del 22 eh, maggio 2020, assunta il protocollo comunale dell'ente al numero 8755 del 25 maggio, ho rassegnato le mie dimissioni. Dalla carica di sindaco del comune di Fagnanolona, che oggi con nota al protocollo ho ehm, rimesso, ehm, ho annullato. Ehm, su questa cosa vorrei eh, spendere due parole. Eh, allora, questi sicuramente sono stati dei giorni difficili, ehm, che sicuramente sono serviti a me e a tutti noi, della maggioranza, a capire una cosa. Perché. Eh, veramente siamo stati eletti, sono e siamo stati eletti eh, io sono una persona che spesso non va per il sottile eh, abbiamo avuto momenti di eh, confronto molto duri eh, molto anche, eh, momenti anche molto difficili eh, si sono usati eh, dei toni eh, spesso eh, non facili da accettare da parte di tutti noi questo però ci ha portato a capire eh, veramente perché appunto siamo stati eh, eletti anche davanti alle mie dimissioni. Non credevo di avere anche, di avere eh, così tanta risposta da parte eh, delle, della gente, della popolazione, di persone, anche della, non della mia parte politica non della mia parte politica, che mi hanno chiesto eh, di, di restare in questo particolare momento di, di difficoltà, ehm, ma anche eh, per il futuro. E eh, su questa cosa io ho fatto un passo indietro rispetto anche alle, ai miei concetti, e ai miei preconcetti, tutte le persone della maggioranza hanno fatto un passo indietro, ci siamo trovati eh, oggi, a condividere eh, un, un nuovo percorso per eh, i prossimi mesi. Sicuramente in questo anno, nell'ultimo anno, eh, abbiamo eh, lavorato per Fagnano eh, e eh, i risultati eh, sono stati eh, spesso invalidati dalla nostra non compattezza che oggi abbiamo portato eh, alla luce e eh, ci siamo però ricompattati per ricominciare. Eh, io ho fatto un passo indietro sulle mie eh, dimissioni e ehm, nei pro dai prossimi giorni, già da domani, alle ore 15 verrà eh, effettuata la prima giunta, domani mattina ci sarà il nuovo eh, decreto di nomina e eh, lavoriamo compatti solo per eh, Fagnano. Ringrazio l'assessore Conte per il lavoro di, eh, di questi mesi, ringrazio eh, tutti gli assessori eh, che eh, hanno fatto un passo indietro anche per poterci dedicare ad un nuovo inizio, ringrazio l'assessore Rosa eh, per aver eh, accettato la, mh, la, la, il mio invito a partecipare eh, alla nuova giunta. E, eh, vi do eh, i nomi dei nuovi, dei nuovi componenti della Giunta. Ringrazio tutte le forze politiche che eh, si sono con me, eh, hanno, hanno con me lavorato in questi, in questi giorni per cercare di eh, arrivare a eh, un risultato solo per Fagnano. Eh, Gabriele Moltrasi, vice sindaco, con delega ai servizi sociali, eh, vi dico le principali deleghe. La signora Elena Corio, Politiche Educative. Eh, signore Bossi Fausto, manutenzioni, tutela ambientale, sportello unico per le attività pro eh, produttive. Claudia Guaglianone, eventi, sport, biblioteca. Luigi Enrico Rosa, bilancio, tributi, GEASC e lavori pubblici. Eh, a me resta la delega all'urbanistica, alla cultura, all'informatizzazione e al personale, il corpo di polizia locale. Grazie. Era già, mi era stato comunicato che qualche consigliere voleva fare qualche intervento dopo le comunicazioni del sindaco. Ci, sì, brevi, mi raccomando. Prego consigliere Carlesso. La sentiamo. è acceso Giù, ora si sente? si sente? bene la matematica è una grande cosa dicevo un'architettura a volte semplice a volte complessa ma sempre impersonale impersonale Proprio per questo è perfetta. Basta avere fiducia, anzi no, non serve nemmeno la fiducia. Torna tutto, è matematico. Torna proprio tutto. Anche gli assessori sbeffeggiati e sbertucciati dalla loro stessa maggioranza. Citando un film di Sorrentino, magari qualcuno l'ha visto, è di qualche anno fa, Le conseguenze dell'amore. In merito alla fiducia si dice che non bisogna mai smettere di aver fiducia negli uomini. Lo ripeto così è più chiaro. Non bisogna mai smettere di aver fiducia negli uomini. Uomini. E in effetti così è. La fiducia va riposta nelle persone e non nei numeri. Sarò diretto consiglieri di maggioranza. Voi siete uomini o numeri? Il foglietto. Lo chiamo Foglietto, ma voi lo sapete meglio di me. Era una mail. Riportava dei numeri, non delle persone. Ripeto, dei numeri, non delle persone. Suddivisi per insiemi. Due insiemi definivano il genere. Tre insiemi definivano il simbolo politico di appartenenza ripeto, il sindaco politico di appartenenza. Anche lei sindaco era in questa logica, anche lei era su quel foglietto. Quei numeri sono stati decisi altrove, da altre parti, da altre persone, non a Fagnano, non a Fagnano Olona. Numeri frutti di patti. Ed equazioni fatti altrove, fatti da altri, e che lei, sindaco, si è fatta imporre. Torniamo ora alla matematica. Occorre, a mio avviso, fare due considerazioni. Anzi, non sono due considerazioni, sono due constatazioni. La prima è che voi siete un insieme, non un gruppo, un insieme costituito da più insiemi, ma di certo non siete un gruppo. Cos'è che vi tiene assieme? A parte quel foglietto e la volontà di stare, rimanere incollati a quelle sedie. Quindi siete un insieme. E siete voi stessi a dirlo. Siete voi stessi che l'avete detto. Nelle parole... Nelle parole, vedi i comunicati stampa e quello che vi siete detti, l'uno all'altro. E nelle opere, peraltro molto scarse, quasi nulle direi. Di sicuro però non siete mai stati una lista civica, è matematico. È matematico. Ritorniamo alla domanda iniziale. Siete... Uomini o numeri? Tranquilli. La risposta a questa domanda ve la, siete già stata, ve la siete già data voi questa sera? Vedete i numeri in qualche modo, si mettono sempre d'accordo. Signore Carlesso concluda. Eh. Sono passati i cinque minuti. Eh, sono, è, da novembre, è da novembre che stiamo aspettando un Consiglio Comunale. In questo Consiglio Comunale è successo di tutto. Io vi ho dato disponibilità di parlare, eh, però, però ho detto di essere quantomeno brevi. È una questione di rispetto istituzionale. Noi abbiamo avuto rispetto del Consiglio Comunale, abbiamo richiesto un Consiglio Comunale a gennaio, ci avete preso per i pontelli perché non si, non si sono presentati in tanti. Avevamo l'occasione di parlare in quell'occasione. C'è stata l'emergenza del Covid e siamo stati zitti. Abbiamo, abbiamo fatto il Consiglio Comunale in streaming, abbiamo ritirato le nostre interrogazioni. Almeno adesso consigliere sì, Baroffio, io. Di... Vi, ho già detto, vi ho già detto che vi facevo fare un intervento, siccome già è oltre i cinque minuti e il Consiglio è ordinario e si tratta d'altro, volevo che il Consigliere Carlesso, il consigliere Carlesso quantomeno concluda. Okay. No, sicura. Allora, Presidente Mannino, ne abbiamo già parlato, devo ribadire quello che ha detto il Consigliere Baroffio? Allora, io ho detto che vi davo cinque minuti, minuti a capogruppo per... Eh, dire giustamente la vostra su, sui fatti accaduti, io le sto dicendo che i 5 minuti già sono scaduti a 2 minuti di concludere, ok? Non le sto dicendo che non, non gli, ho, gli, ho dato, gli ho dato la possibilità di parlare, sì o no? No, lo deve dare lì. Non a me, votate per voi. questo. Vabbè, però, che modi di fare sono non avete nessuna dignità. Prego consigliere Baroffio. Premessa: prima di tutto, una premessa. Mi devo farla per una smentita per una cosa che è uscita quest'oggi eh, sul giornale. Ed è quella di dire di un accordo tra il gruppo Siamo Fagnano e Forza Italia. Questo accordo non c'è, non c'è trattativa e non c'è accordo firmato. Chiusa la premessa. Signor Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, coordinatori provinciali dei partiti, cittadini e cittadini Fagnano, nomino i coordinatori perché sono coloro che in questo momento hanno assunto la giurisdizione di nomina degli assessori in un consiglio comunale. Nel 1979 l'ex e ultima regina d'Italia in un'intervista a Nicola Caracciolo disse, parlando dei tempi di guerra, che quando la casa brucia tutti i mezzi sono buoni per salvarla. L'articolo 3 del Tuel, il testo unico degli enti locali, dice, il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'articolo 50 dice, il sindaco, e lo dico al singolare perché parla anche del presidente della provincia, per chi conosce il Tuel, il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Ebbene, abbiamo perso un anno, un anno. Perché in questo anno di cose ne sono state fatte ben poche. Voi direte, giustamente, perché siete la maggioranza, dovete difendere l'operato che avrete fatto molto. Invece mi eh, permetto di, in un piccolo elenco di eh, ricordare alcune cose che sono l'area cani, il pinguino per l'asilo, il cimitero che viene aperto il giovedì e chiuso il mercoledì, l'area pedonale che viene, viene tolta. Queste sono le opere che a noi sono giunte in questo anno in più una cosa amministrare un comune eh, vuol dire anche fare degli atti perché il comune si amministra con gli atti io ho apprezzato lo sforzo dell'amministrazione in questo periodo della crisi covid ma se devo dire una cosa e non per fare una critica al, al vice sindaco uscente eh, mi sento io di ringraziarla, eh, signora Stevenazzi, eh, che ha fatto il video per chiedere i soldi ai cittadini, cioè il contributo ai cittadini. Secondo me è più necessario che si facciano delle variazioni di bilancio che chiedere i contributi ai cittadini, perché il comune, ripeto, è un ente, fa atti, non siamo un ente di beneficenza, non siamo le dame di carità che chiedono soldi ai cittadini. I soldi dei cittadini sono quelli del comune. Su questa crisi dell'amministrazione, cosa dobbiamo dire? Ci sono assessori che escono dalla porta e rientrano dalla finestra, oppure come le porte girevoli degli alberghi. Ho visto, ho sentito il discorso del sindaco stasera, capisco, ma sono volate parole di fuoco nei giorni scorsi, finite anche sui giornali, insulti pesanti, e nel giro di cinque giorni voi con una spugna cancellate tutto e dite siamo uniti, siamo forti, ripartiamo. A 366 giorni dalle elezioni, io vi dico una cosa che ho notato un anno fa, in questo stesso edificio, prima della proclamazione del sindaco, Eravamo tutti qui, avevamo sentito tutti i risultati elettorali. Di voi si poteva dire una cosa, di voi che avevate vinto le elezioni, che eravate felici ma eravate divisi. Eravate tutti divisi in tre gruppi. Tutti che rispecchiavano i gruppi politici dell'attuale dell maggioranza. Cioè, Io dico, ma in un momento come quello dove dovevate essere felici eravate divisi. E questa è stata la prima cosa che ho notato di questo gruppo vi siete insultati, avete fatto fatica a accettare e a prendere le proprie responsabilità di fronte a, a, a parole grosse. Io questa sera, l'ho cambiato tre volte quello che dovevo dire, perché la situazione è cambiata e si è evoluta in questi giorni, ero pronto ad assumermi io la responsabilità della crisi, eh? perché io avevo pronto il documento, venivo qui, chiedevo le dimissioni di nove consiglieri, perché aspettare 20 giorni canonici richiesti dalla legge del sindaco con il rischio poi di fare un commissariamento lungo che vada oltre fino alla primavera quando si può andare a settembre, dico piuttosto il male minore piuttosto che il male maggiore. E perché un, un commissario? Perché di fronte a un'amministrazione che decide c'è bisogno anche di qualcuno che decide. E allora a questo punto dico meglio uno che arriva a poche piccole decisioni, che sia la normale amministrazione, ma che decida rispetto a non decidere. Non è arrivato perché vi siete riaggiustati Ma per quanto Beltemachi? Quanto? Due mesi? Se tra due mesi siamo punto a capo E questa maggioranza va di nuovo in crisi Perché il rischio c'è Perché le persone sono le stesse Beltemachi Le persone sono le stesse Non sono cambiate il son gruppo cambiate. Beltemachi però sta facendo un intervento Il consigliere, Garlo, dopo, e il consigliere dopo guardi, Il tempo ce l'ha anche per esprimere Io dico semplicemente che le persone non sono cambiate Sono cambiate le deleghe Sono cambiate solo le deleghe e qui l'interesse unico deve essere quello di lavorare per il Paese, lavorare per il Paese, questa non è una passerella, noi non siamo qui per farci vedere che siamo belli e siamo bravi, no, bisogna lavorare, bisogna avere il pensiero di quello che si vuole fare, ma non domani mattina, tra un anno, perché la progettualità di un'amministrazione è questa. Comunque concludo, perché non voglio dilungarmi oltre con una frase che mi è stata suggerita oggi, ma che ritornava in me, dentro nella mia testa, da un anno a questa parte. Lo scorso anno, eh, quando ci fu la prima eh, fiducia al governo Conte, eh, parlò Sgarbi e Sgarbi disse questa, questa frase. Lui dava la fiducia al governo. Io vi do anch'io la fiducia a questa amministrazione, una fiducia piena, vi do una fiducia piena, perché voglio vedere il vostro declino e la vostra fine. Grazie. Prego, consigliere Lomi. Buonasera a tutti e buonasera a, ai, ai nuovi assessori, in, in un caso, e a, anche ai vecchi, per così dire. Io, eh, come diceva anche il consigliere Baroffi, ho fatto molta fatica a scrivere qualcosa per cercare di esporre quello che è il nostro pensiero rispetto a tutta questa situazione. Le anime che compongono il nostro, partito, il nostro movimento, o comunque la nostra ala, hanno lottato ferocemente per decidere da che parte stare, da che parte porci, eh, cosa chiedere all'amministrazione. Eh, però alla fine abbiamo deciso di deporre le armi per il bene del Paese e quindi non andare a fondo nella critica eh, e nel chiedere altrettante cose all'amministrazione. Ci saremmo aspettati lo stesso la stessa cosa dall'amministrazione eh, abbiamo appunto provato a scrivere qualcosa per sintetizzare il nostro pensiero ma abbiamo fatto veramente molta fatica mi ha preceduto il consigliere Baroffio perché di giorno in giorno cambiavano le cose e non credo che questa sia una cosa molto bella per eh, un gruppo che amministra un paese potrebbe suonare molto strano ciò che sto per dire vista la velocità con la quale l'amministrazione strappa e ricuce le situazioni critiche. Vorrei anche dire che speravamo che quest'ultimo vaso rotto si potesse riparare con uh, la famosa arte nipponica che l'assessore Moltrasi immagino conosca, che è il Kintsugi. Ai noi credo che nemmeno questa volta voi siate così lungimiranti e oculati da utilizzare un'arte cos un così nobile. Ai noi crediamo che non sia un, una riparazione che durerà a lungo. Ma veniamo a, a quello che è, o meglio era, fino a poche ore fa, il nostro pensiero. Finalmente questa giunta ha compiuto una scelta oculata, audace e lungimirante per il bene di Fagnano Lona. Sto parlando al passato. Finalmente dopo un anno trascorso a redimere beghe interne, per cercare di comunque di rimanere alla guida dell'amministrazione, i nostri assessori si sono svegliati e hanno mollato la presa. Questo è successo. Finalmente il sindaco ha staccato la spina, ha preso una decisione saggia, finalmente torneremo a votare, finalmente la gente di Fagnano, che oramai si sarà resa conto della pochezza dei nostri attuali amministratori, restituirà tanti voti a questa amministrazione, quanti progetti realizzati per la crescita di Fagnano, cioè nulla, poco, quasi nulla. Troppe le occasioni perse, le decisioni rimandate, troppa la mancanza di idee di iniziativa da parte della Giunta. Non sto a ripetere perché ci siamo già passati più e più volte su questa pochezza. Si è buttato al vento, al vento fastidioso dei giochi di potere, un anno prezioso, ancora di più col senno di poi, aspettando che gli assessori si impegnassero e soprattutto cominciassero a lavorare alla cremente. Così come questo Paese si merita, ma nulla, non è successo nemmeno questo. Questo è quello che pensavamo e volevamo gridare i 420. Non lo avremmo fatto per un semplice motivo. Dico non lo avremmo perché le dimissioni sono state ritirate. Ehm, siamo in piena emergenza sanitaria e a breve saremo investiti da una grandissima emergenza economica. Ed anche qui queste due emergenze forse mh, nessuno si ricorderà delle persone che sono qui presenti. Eh, nessuno ha mai vissuto una cosa del genere, ipotizzo qua dentro. Le ultime notizie ci informano di una grande quantità di liquidità che a breve, speriamo, arriverà per le famiglie e le imprese. Di ieri la notizia che anche l'Europa finalmente dovrebbe aver capito e quindi stanziato cifre mai viste. Questo però purtroppo non basta perché per amministrare e gestire al meglio la crisi e gli aiuti che speriamo arrivino, occorre un'amministrazione. Nel pieno delle proprie funzioni, non un commissario prefettizio, che pendeva su tutti noi in questi ultimi giorni. Ed è in principal modo per questo, quindi, che chiediamo al Sindaco di rimboccarsi ora finalmente le maniche, insieme alla Giunta, in cui, alla luce delle ultime notizie apparse sui giornali, ci sarebbe da augurare, ed è vero, un benvenuto e dei bentornati. Ci auspichiamo una maggior, una maggior predisposizione alla collaborazione con le minoranze tutte, almeno per superare queste crisi, queste perché sono di più di una la crisi, per aiutarci a ripartire nel più breve tempo possibile, per cercare di riportare finalmente una più consapevole normalità a Fagnano Olona, per dimostrare quel rispetto e quella responsabilità che meritano i ruoli istituzionali e soprattutto, ancor più che le istituzioni, i cittadini, che a quei ruoli si affidano dando finalmente senso a quel più fagnano che deve essere qualcosa di un nome accattivante per la campagna elettorale, che deve essere un qualcosa di più che un nome accattivante. Riteniamo, e sto finendo, di appartenere alla schiera dei responsabili e seppur con amarezza per tutto ciò che non è stato fatto finora, siamo contenti che si chiuda la crisi nelle crisi. Questa era una crisi nelle crisi. Una felicità a tempo è una no la nostra, è una felicità a tempo. Non ci impedirà questa felicità di essere tra le più dure opposizioni che Fagnano abbia mai avuto. Un'ultima cosa, ehm, mi rivolgo al sindaco, ma mi rivolgo un po' a tutti. Eh, sarebbe auspicabile e lo dico con cognizione di causa, che le notizie, soprattutto quelle ufficiali, arrivassero veramente prima per i canali ufficiali piuttosto che per i giornali. Io ho saputo che il Sindaco ha ritirato le sue dimissioni da un giornale e dopo mi è arrivata la nota di protocollo. Questa è una cosa che per carità, mh, mh, grazie che ci siano i giornali che scrivono per noi, però io penso che la nota di protocollo debba arrivare un minuto prima che la pubblicazione sul giornale. Volevo mh, soltanto... Consigliere, la... le chiedo che deve, deve concludere. Se ho 30 secondi... È andato oltre, eh? per correttezza glielo devo dire. Se ho 30 secondi concludo. Eh, volevo solo leggere le parole che ha pubblicato una persona che, rimane, che rimarrà anonima. Sono parole semplicissime, due secondi. A tutta la Giunta chiediamo serietà e continuità, collaborazione e confronti propositivi atti a favorire il bene dei fagnanesi, perché a noi delle seggiole non frega niente, sta parlando un cittadino, sappiatelo altrimenti la prossima volta, la vo prossima volta fate un favore a tutti evitate di candidarvi risparmiate tempo e rumorsi inutili grazie altri interventi ok, prego consigliere Capogruppo Fasolino sì. sentite, sì Dopo a risposta vuole rispondere anche il Vice Sindaco, okay. perché è stata tirata prima in ballo. Allora, volevo leggere eh, la motivazione della creazione del gruppo di Fratelli d'Italia. Allora, i consiglieri comunali Federico Fazzolini e Claudio Guaglianoni, in conformità a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale, articolo 68 dello Statuto del Comune di Fagnano-Lona, con la presente comunica la costituzione del gruppo Fratelli d'Italia e la conseguente fuoriuscita dal gruppo in maggioranza più Fagnano. La volontà nella creazione di questo nuovo gruppo che si sta formando è pertanto quella di, pre eh, di prendere le distanze dalle decisioni divergenti, divergenti che caratterizzano il gruppo di maggioranza per crearne uno con lo scopo di supportare il sindaco. L'obiettivo sarà, eh, sarà di continuare a lavorare con il massimo impegno e responsabilità, come finora, fino ad ora è stato fatto in questo Consiglio Comunale. Voteremo con diligenza e professionalità nel rispetto del mandato che ci è stato conferito dai nostri elettori. Voteremo di volta in volta le proposte eh, presentate con onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto. Supporteremo le decisioni del nostro sindaco per il bene del nostro Paese. Tale, tale decisione non è, eh, non è dettata da personalismi individuali, ma per costituire una proposta valida per il futuro del Paese. Inoltre, il nostro rispetto per la, cari la carica istituzionale del sindaco prescinde da, qualsi da qualsivoglia presa di posizione all'interno del gruppo consigliare. Fagnano Luna il 14 maggio 2020. Allora, prego, vice sindaco. Sì, è già in rosso. Allora, io mi rivolgerei al consigliere Parocchio in questo senso. Lei è inutile che giri attorno alle parole o apprezzato? Forse di mettere poco, poco più vicino. No, Ma è già acceso. No, no, questo non è solo, vai. Eh, vorrei rivolgermi si sente, al consigliere Baroffio. È inutile fare questo giro di parole, abbiamo apprezzato, quando non è altro che disprezzo, perché comunque anch'io eh, cioè vengo informata di quello che viene dato alla stampa. C'è una grossa differenza tra noi e voi, perché noi non pubblichiamo assolutamente niente e lavoriamo. Voi pubblicate e non date nessun apporto. Questa sarebbe la vostra collaborazione. Questa è la collaborazione che voi avete detto il primo giorno in cui si è insediato il Consiglio. Noi lavoreremo, saremo la minoranza, ma lavoreremo propositivamente. Lavoreremo per il bene del Paese e vi daremo la nostra massima collaborazione. Se quello che avete fatto in questo anno si può definire collaborazione, se poi ci aggiungiamo tutti gli articoli e quant'altro, siamo veramente a un basso livello. Poi, un'altra cosa, non abbiamo fatto niente, secondo lei io avrei fatto uno spot, giusto? È così che l'ha definito. Io non ho fatto uno spot, semplicemente perché lei non è a conoscenza delle richieste delle famiglie che veramente sono in difficoltà economica e noi abbiamo lavorato per quello, sono state fatte delle donazioni, ci, sono arrivati, eh, ci è arrivata una cifra dallo Stato, ma non bastava a, per far fronte a tutte le domande pervenute, quindi restava da fare anche quello, visto che eh, né, cioè poca gente ha donato e grazie a quelle persone che hanno donato perché se non fossero arrivati anche quei circa 8 mila euro lì non lo so quante persone avremmo dovuto lasciare veramente con l'acqua alla gola e poi prima di dire non abbiamo fatto niente di là, ma voi eh, noi non andiamo a sbandierare quello che facciamo noi facciamo e basta quindi andate a vedere cosa abbiamo fatto No, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto solo questo, era ciclabile, quelle, quanta, quattro cose. Non è vero, perché noi abbiamo lavorato e voi ci avete dato una mano in questo periodo di coronavirus. Eh? Questo non l'avete fatto, però noi ci siamo prodigati e per le mascherine, le spese, i farmaci e quant'altro. Cioè, ma voi insultate e basta, non siete in grado di valorizzare il lavoro di nessuno, di nessuno. Solo insulti e basta. Poi con i giornali. Io non ho mai parlato solo ed esclusivamente lo può confermare il giornalista che è qui presente solo per un comunicato perché io sono stata ehm, citata in un articolo e non doveva essere che non doveva essere fatto così in quel modo quando le cose si sapevano e lasciamo perdere però io non ho mai sbandierato come i miei colleghi della giunta hanno sbandierato il lavoro che si faceva si andava avanti a testa bassa e ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile abbiamo dato tutto ma che cosa volete Siamo, abbiamo fatto c'erano dei progetti in cantiere si sono bloccati dopo i primi di marzo con il coronavirus e cosa facciamo li andiamo a fare lo stesso quando non è possibile io non lo so, ma un briciolo, non so, di, di, di, eh, di comprensione, questo proprio vi manca assolutamente, manca veramente a tutti, perché non è così che si fa opposizione. Io ho mai vista veramente una cosa del genere, poi se sono, se sono personalismi o cos'è eh, è un'altra cosa, però al di là di quello l'opposizione non si fa in questa maniera, bisogna essere costruttivi e basta, non tutti questi articoli di giornale, ma... È vergognoso, cose vergognose ho letto, ma veramente basta, non ho altro da dire perché e questa emergenza economica la stiamo gestendo, sappiamo che verrà avanti e ci stiamo dando da fare anche per quello. È inutile che lei ci venga a dare lezioni che ci sarà l'emergenza economica perché lei crede che noi non lo sappiamo? Ah? Eh? No, visto che no lo sappiamo. Per per per lo per sappiamo. Se è base lo però credo. se ci dà... Dove... Allora, no, no, c'è un articolo replicare. per questione personale che, che chiedo per replicare però non replico tanto allora. No, io sto dicendo che l'emergenza economica sappiamo anche noi che arriverà e come si arriverà per, visto i dati precedenti e le persone che sono state aiutate e non sono i soliti che arrivano ai servizi sociali ma molto molto di più e di tutte le categorie se volete io vi faccio l'elenco è vergognoso che voi diciate queste cose ed è assurdo Dove... Cioè, se non ci sono i soldi, cosa facciamo? È logico che ci stiamo da fando, dando da fare per arrivare a fare, a, ad affrontare quello che arriverà a breve. Non è che abbiamo bisogno di lezioni dai maestrini, eccetera. Eh. Ma scherziamo? Allora, per Basta. la replica brevissima, dopo devo dare la parola al capolupo. Nessuno, nessuno fa lezioni da maestrini. La collaborazione è <ride> no. anche quella. Ha perso un'occasione per... Guardare. Ha perso un'occasione per tacere, oh, però. ha perso un'occasione per tacere perché il quando dico che quando dico che apprezzo il lavoro dell'amministrazione in, in tempo di Covid, lo dico sul serio, non la prendo in giro. Ho scritto che ho preso in giro il una alla volta, cosa. Ho scritto, ho scritto che ci sarà un volta, problema eh? economico, ci sarà un problema per le scuole, e questo è il suo dovere, eh? sa pensare a quello, perché? per stanziare dei soldi, perché lei è l'assessore, l'assessore fino a domani ai servizi sociali, lo sa qual è il problema, lo so anch'io che ci sono famiglie che hanno più bisogno di mangiare, che non hanno soldi rispetto a prima, e che non sono i soliti, non ho certo tirato in ballo quello, io ho detto, allora, c'è un... assolutamente io no, mi trovi l'articolo dove io dico una cosa del genere, mi trovi l'articolo, mi trovi l'articolo, su, mi dica dove, io dico che c'è gente che sono i soliti che vengono a dire queste cose ma come si permette che io dica queste allora. cose qua come? e lei allora, scusate, ho fatto l'articolo dicendo che ci Barocchio. sarà un problema economico enorme che bisogna iniziare a pensare ma non pensare domani ma bisogna pensare ieri e allora sa tutto lei allora, sa tutto lei infatti certo, certo. eh, le hanno tolto la delega allora, ai servizi come sociali ci sta degenerando, scusate eh. e Volevo dare scusi assessore eh, volevo dare la parola al capogruppo Beltemacchi, l'aveva chiesta prima. parlando. allora io non ho scritto niente, vado a cappella perché in base a quello che uno dice poi replicano. Io, pro eh? proprio stasera, mi sono reso conto di quanto il mio gruppo è meglio del vostro perché da parte nostra c'è stata l'umiltà del sindaco di fare certe mosse l'umiltà degli assessori di rimettere le deleghe nessuno fa il saccente nessuno fa il filosofo e nessuno fa il precisino quindi ancora più mi convinco che il mio gruppo è fatto da brave persone oneste e che sicuramente cominceranno a lavorare pensa un po' e questo grazie alla vostra chiamiamolo esuberanza. E capisco anche perché Fagnano non vi ha votato. È tutto qua. Altri interventi in risposta, dopo concludiamo perché mi sa che tutti. Prego consigliere Moretti. Grazie. Grazie. Ehm, semplicemente eh, volevo fare una piccola... Cosa che le volevo invitare a indossare i guanti. È l'unica cosa che le chiedo perché vi passa del microfono. Non mi sembra di essere così infetto, però va bene. No, per no, rispetto. Non è per quello. È per un... Certo, certo. <ride> Ci mancherebbe. Eh. Non metto in dubbio. Certo. Il giudizio, lei... comunque, il giudizio, comunque, volevo replicare. Non è mai stato sulle persone, ok? Visto che si definisce sulle persone. Allora, consig... Capogruppo Beltemachi, però, non dobbiamo accavallarci. Adesso sta. Il giudizio è stato fatto sull'operato, il giudizio. Al nostro attuale vice sindaco, visto che eh, definisce il noi e il voi come se noi vivessimo sulla luna, le posso garantire che non vivo sulla luna e che eh, ho contatto dirett diretto con eh, la cittadinanza fagnanese. Quindi quando mh, diciamo stimolando certe cose, forse eh, essendo voi nella parte dell'amministrazione, quindi essendo voi quelli che dovreste decidere eh, le azioni da fare, eh, dovreste farlo. Il nostro compito non è venire a essere seduti là, siete seduti là voi. Il nostro compito è quello di stimolare, ma questo lo dice, lo dice la legge dello Stato, noi dobbiamo stimolare e controllare, punto. Poi, può piacere o non piacere le cose che sono state dette a me personalmente dietro, oppure non può piacere a lei. Assessore, poi le do la parola se vuole intervenire, però non fate dibattiti di uno contro l'altro perché non serve. Altri interventi? Poi chiudiamo e andiamo avanti con eh, il consiglio ordinario. Ok, nessun altro? Prego, è una consigliere Barocci. Poi se il consigliere Carlesso Poi rientra... ho finito. Caro Beltemacchi, noi saremo saccenti tutto quello che vuoi. Come sei onesto tu? Siamo onesti anche noi. Come vivi il paese tu? Lo viviamo anche noi. Venire qui, con quale rabbia? Però, consigliere Beltemachi. Non ti dico, ci vuole tanta dignità essere qui stasera, sappilo. Forse in te mi vergognerei, però tu dai gli saccenti a noi. Guardati in casa. E non dare degli onesti e disonesti agli altri. Guardati in casa. No, tu siamo onesti. Eh, siamo onesti anche noi, uè. Eh. Me ne frega niente. Tu hai detto quelle cose lì. Io ti dico, guardati in casa. Se tra due mesi saremo qua ancora, Sono ti dirò: siamo bravi, siamo veri. Sì, va bene. Va bene, bene. Eh, andiamo avanti col consiglio comunale perché, se no, ok. Passiamo quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno. Comunicazione e variazione di bilancio di cassa approvata con deliberazione di giunta comunale numero 20 del 20 febbraio 2020. E comunicazione e prelevamento dal fondo di riserva. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché concede, si proceda ad illustrare le comunicazioni. Se chiudiamo la porta o allontaniamo le persone? Si sente? Si sente? Si sente? Deve essere più basso il tasto. Sì. Mi sentite? Sì. Scusate. Eh, prima, prima di cominciare, mh, doveroso visto il cambio, eh, volevo ringraziare da parte mia tutti, tutti quanti. In primis il sindaco, per la fiducia che mi ha dato fino adesso, gli assessori, eh, gli assessori che hanno co collaborato con me, ci Cisvento che mi ha supportato in, in questo periodo. Eh, non posso dire nient'altro che augurare a chi continua e a chi arriva un, uh, un buon lavoro per il futuro, eh, sempre in positivo, spero sempre per voi. Entro nel merito del, dei numeri in questo, a questo punto quindi la prima è un, questo punto è una semplice comunicazione di variazione di bilancio di cassa eh, è un aspetto molto tecnico nel senso che Um, il bilancio, scusate ma faccio una fatica tremenda a parlare con la mascherina, um, si, è re, si è reso necessario portare delle variazioni di cassa uh, per poter continuare nell'attività del Comune, non sono delle variazioni finanziarie ma semplicemente di, di cassa rispettando sempre tutti gli equilibri, eh, uno, eh, sono delle variazioni agli assenziamenti di cassa relativi ai capitoli di spesa assegnati al piano esecutivo della gestione 2020. Eh, nello stesso punto diamo comunicazione di un prelevamento dal fondo di riserva perché, eh, non so se tutti i consiglieri si ricordano, avevamo fatto una variazione urgente per le gomme del famoso del mezzo della protezione civile. Il mezzo doveva essere sottoposto a, a, a revisione, se non, si se non si cambiavano le gomme non, la, non avrebbe superato questo, questo aspetto e quindi non potendo fare variazioni perché non, non c'erano i tempi tecnici abbiamo dovuto apportare una variazione di cassa perché il mezzo doveva per forza passare la, la variazione eh, passare la revisione scusate così abbiamo fatto un prelevamento di fondo di cassa per eh, dare la possibilità di fare questa modifica bene Passiamo quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, eh, ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 36 del 2 aprile 2020. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda ad illustrare l'argomento. Eh, la variazione è stata fatta con appunto, la modalità di variazione urgente, quindi passando per la giunta e poi comunicata, ratificata qui in consiglio. In quanto a seguito appunto del, dell'arrivo del Covid al comune di Fagnano Lona ehm, sono pervenuti 66.258,95 euro centesimi dal, dal, dal Ministero dallo, dallo Stato che sono stati subito utilizzati, eh, dovevano essere destinati ovviamente a misure urgenti di solidarietà alimentari, sono stati utilizzati per l'acquisto di buoni spesa, per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercenti commerci commerciali e l'acquisto di generi alimentari di prodotti di prima necessità. Il, sono stati em emessi dei buoni con un valore minimo di 200 euro incrementabili in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare seguendo determinati requisiti per poterli chiedere quindi residenza nel comune, situazione di riduzione del reddito verifica della successiva campione della fondatezza delle dichiarazioni fatte i tagli di buoni spese erano di 25 euro e sono stati tutti completamente utilizzati Interventi? Prego Grazie consigliere Presidente. Io faccio solo la dichiarazione di voto. Il nostro gruppo voterà astenuto. Lomi, eh, Capogruppo Fasolino? Niente, ok. De Manchi, niente, allora, okay bene. allora, se nessun consigliere ha da fare osservazioni, possiamo procedere alla votazione. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Sono uno, due, tre, quattro. Perché uno manca. Uno Sono quattro astenuti. quattro astenuti. Allora, è una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli, i consiglieri contrari sì, sì. e i consiglieri astenuti, sempre quattro. Passiamo subito all'esame del quinto punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 50. Del 24 aprile 2020. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda ad illustrare l'argomento. Allora, eh, questa eh, è una, una vera e propria variazione. Eh, ci sono diversi capitoli voci che abbiamo preso in considerazione per poter apportare appunto le variazioni al bilancio di previsione. Eh, se la Giunta ha dettagliato: nel, nella sua proposta di delibera e poi nella delibera quelle che sono eh, le variazioni dividendole per spese e ovviamente per entrate suddivise, suddivise per missione e per programma eh, leggo l'elenco le, delle spese a cui abbiamo portato le variazioni 7500, più 7500 euro per l'acquisto sulla missione 1 scusate, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale Meno 11.840 euro, minore spesa del personale ufficio tributi per il rinvio a causa dell'emergenza coronavirus e dell'assunzione di personale. 94.143 euro sulla missione 1, programma 5, che si forma da 2.500 euro di protezione di, di dispositivi di protezione individuale. 90.000 euro per interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali. E a questo corrisponderà una variazione di, di entrata, di pari importo. 4.940,54 euro sulla missione 1, programma 10 delle risorse umane, eh, umane eh, 1.740 euro per gli straordinari della personale della, della polizia locale e 3.200 euro per spese di formazione. Quindi 16.500 euro sulla missione 4, uh, missione 4 programma 1, 4.750 euro di trasferimenti a GEASC per il sistema educativo da 0 a 6 anni e 11.750 euro per i trasferimenti ai nidi scuola e infanzia. Anche questo co bilanciato dalla maggiore eh, entrata di pari importo. Meno 1.643 euro eh, sulla missione 4, programma 2, minore spesa per la realizzazione Campo Basket or Roo, intervento già finanziato nel 2019. Più 10.582,23 spesa per le sanificazioni degli ambienti, eh, di corrispondente c'è la maggiore entrata eh, di, pari, di pari importo. 10.000 euro di interventi di solidarietà alimentare, anche in questo caso abbiamo la maggiore entrata di pari importo. 14.100 euro eh, sulla missione 12, programma 6, interventi per il diritto alla casa, interventi per, la contrib euro per contributi di solidarietà. E trasferimenti a famiglie per morosità incolpevole sul libero mercato per 13.000 euro. Anche in questo corrisponde una maggiore entrata di pari importo. 3.000 euro sulla missione 12, programma 7, servizi socio-sanitari e sociali. Di contro a pareggio, quindi eh, come maggior, per eh, variazioni di entrata, abbiamo un 4.360 euro per maggiori entrate da recupero evasione IMU sul titolo primo. 42.922,77 euro che sono i ministeri, maggiore trasferimento dal Ministero dell'Interno per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e della disinfezione degli uffici, degli ambienti e mezzi comuni, dei comuni per 10.582,23 euro e per finanziare le maggiori spese per le prestazioni del lavoro straordinario del personale della Polizia Locale per 1.740 euro, 16.500 euro per il trasferimento al sistema educativo 0,6 anni, 1.100 euro trasferimento contributo di solidarietà, 13.000 euro per l'amorosità incolpevole sul libero mercato. La maggiore entrata di 10.000 euro per i trasferimenti correnti alle famiglie sono le donazioni per il sostegno spese per l'emergenza Covid-19 e solidarietà alimentare e 90.000 euro il contributo statale per l'intervento dell'efficientamento economico. C'è da specificare che... Sul conto corrente che, era stato, che è stato aperto per l'emergenza Covid, era, eh, per legge doveva essere specificatamente indicato la misura per cui veniva utilizzato. Sono state pre previste due causali di versamento, emergenza Covid-19 e emergenza Covid-19 per solidarietà alimentare. Successivamente la, la Giunta ha comunque deliberato di, eh, spostare tu, di utilizzare tutto l'importo del, del conto corrente per la solidarietà alimentare, in quanto appunto la, la legge permetteva di spostare l'emergenza Covid sull'emergenza solidarietà alimentare e comunque si è visto che i 66 mila euro della solidarietà alimentare sono finiti praticamente subito e quindi si è ritenuto opportuno destinare subito tutte le donazioni alla solidarietà alimentare. Prego, interventi. Prego, Consigliere Carlesso. Il È matematico. Ritorniamo alla domanda iniziale. Siete uomini o consiglieri? Scusi, uomini o numeri? Mi sono sbagliato. Tranquilli, la risposta alla domanda ve la siete data voi stessi vedete i numeri in qualche modo si mettono sempre insieme in relazione tra loro si aggiustano anche nel caso di numeri decimali compresi tra 0 e 1 si arriva sempre a un risultato nella matematica pura è importante solo arrivare al risultato, poco importa che quello sia 0 o negativo come nel vostro caso in fondo da soli ci siete già arrivati a determinare il vostro risultato in questo primo anno di amministrazione. Un presidente di commissione di missionario, due assessori di missionari, un sindaco di missionario, seguiti dopo tre giorni da tre imbarazzanti rientri in giunta. Certo, potete disquisire tra di voi su qualche lieve differenza, ma che importa determinare con esattezza il numero, quando è compreso tra 0 e meno 10. La matematica degli insiemi in fondo è questa, avere una visione ampia e allargata, come quella dei coordinatori provinciali. Come dei buoni genitori, questi coordinatori, certo vi hanno sculacciato, e anche non poco credo, chi meglio di loro capisce con chi hanno a che fare? Poi vi hanno aiutato a mettere insieme i numeri e a svolgere il compitino. Adesso potete andare a nanna tranquilli. Non mancheranno di darvi una mano da qui a 15 giorni. Lo sanno con chi hanno a che fare. Lo avete dimostrato voi stessi. E in fondo... In quest'anno avete dimostrato che in bicicletta, senza le rotelle, non sapete andare. Signore sì, Carlesso, la devo riinterrompere purtroppo. Perfetto. Stiamo trattando il bilancio. Sono passati 5 minuti? Sì, però lei sta, sta divagando, sta parlando d'altro. Sto trattando anche del bilancio di quest'anno. Benissimo, e allora variazione. vado al bilancio. Questa è la variazione però. Sì, la variazione di bilancio. Posso proseguire? Presidente Mannino. Certo. Ok. Allora, quello che sta. dove sono arrivato? Da qui ok. Quello che state facendo ha qualche utilità per Fagnano Olona? Ha qualche utilità per Fagnano Olona? Uomini o numeri? O solo un modo per stare lì? con qualche compromesso, e qualche compromesso sulla propria dignità. Il sindaco scriveva nella lettera di dimissioni «è venuta meno da parte mia la fiducia in parte della maggioranza e ritengo sia impossibile proseguire nell'azione amministrativa. Poi, Fagnano ha bisogno di una guida sicura che vada al di là delle beghe del passato e delle, della conta delle bandierine, con, con persone in grado di coniugare capacità amministrativa, una visione, scusate, una visione di ampio respiro e soprattutto con idee, con forza del pensiero, nell'ottica esclusiva del bene del Paese. Ho cercato assessori esterni che potessero darci una mano, ma quando le posizioni restano inconciliabili, perché a Monte ci deve essere il rispetto degli accordi, per me non rimane che andare a casa. Cosa è cambiato? Tutto ciò ha l'aspetto di un teatrino imbarazzante. Ma come dicevo, prima basta fare qualche compromesso con la propria coscienza e dignità e tutto può andare avanti. In fondo non è la prima volta, e forse ne sarà nemmeno l'ultima. Competenza? Competenza? Quale competenza è stata dimostrata sino ad oggi? Non serve una risposta, per chi non l'avesse capito, è una domanda retorica. La risposta ve la siete già data voi. Ve la siete già data voi stessi. Un giro di giostra e via, tutto ritorna come prima. Vede, sindaco... Un sindaco deve avere prima di tutto la consapevolezza della responsabilità del ruolo che gli hanno affidato i cittadini e che purtroppo non si è vista nell'atto di consegnare le dimissioni. Non si è vista. Tutto è venuto venerdì scorso. Nomina dell'assessore Rose, riunione più o meno di maggioranza, più o meno di maggioranza, al termine della quale con assoluta leggerezza, senza pensare alle proprie responsabilità nell'impeto del momento, lettera di dimissioni e comunicazione alla stampa. E comunicazione alla stampa. Si può fare un passo di questo genere con tanta leggerezza? Non datemi la risposta. Così lei, è così che lei l'ha definita. Occorre una guida sicura. Di cosa abbiamo bisogno a Fagnanolona? L'ho detto al sindaco, competenza. Cosa avete scelto? Cosa avete scelto? A Fagnano occorre organizzare e qui ci stavamo nei 20 giorni prossimi dopo le dimissioni eravamo disponibili a trattare un cronoprogramma per arrivare a fare degli interventi necessari per Fagnano e ve lo dico. A Fagnano occorre organizzare gli interventi per il contrasto all'emergenza allora, all economica e sociale in cui siamo piombati. Occorre far ripartire i centri estivi. Cosa è stato fatto? Rispondo io, ex assessore alla scuola, Guaglianone, nonché neo assessore alle politiche giovanili. Domani si farà una riunione. La riunione del costante domani. Domani. Mentre tutti gli altri comuni hanno già fatto. Hanno già fatto. Comunque, hanno allora, allora spazi, ascolti. Hanno eh, consigliere hanno Carlesso. Fatto, hanno no, no, un, no, però un Ad hoc. Consigliere hanno Carlesso. Consigliere Carlesso, io è la terza volta che la devo interrompere. Consigliere Nulla Carlesso. Consigliere Beh, Carlesso. Perché... Mi scusi, Eravate consigliere Carlesso. Impegnati. Mi scusi, io allora, adesso gli vorrei gli far gli rispondere l'assessore Conte. Lei mi deve spiegare la sua supercazzola di stasera cosa c'entra con la variazione di bilancio. Mi scusi, consigliere Mannino. Carlesso. Allora, allora, il discorso è la pazienza, ogni cosa ha un limite. Anche Va, la bene? Mia. Va bene? Va bene? Se mia. dobbiamo fare i monologi, anche okay. la mia. Okay, se dobbiamo fare i monologi, noi stiamo trattando la variazione di bilancio. A me è dispiaciuto sono che prima lei minuti. è uscito, sinceramente, tanto che l'ho pregata anche 5... di rientrare. è stata Sono 5 Sono già passati cinque minuti Perfetto. abbondantemente. Oh. Però lei purtroppo adesso l'assessore Conte su cosa le risponde sulla variazione di bilancio lei ha fatto il suo monologo sulla parte politica per l'ennesima volta tra l'altro interventi sulla variazione di bilancio scusate ragazzi, intanto anch'io perdo la, la pazienza grazie presidente, no facciamo solo la dichiarazione di voto che sta sempre quella dell'astenuto e... Grazie consigliere Carlesso, consigliere Lomi niente, no no il, Lo, il capogruppo Lomi, no eh, niente, eh, capogruppo Beltemacchi, niente, ok bene, chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano, i consiglieri favorevoli, i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti sono sempre 1 2 3 e 4. La allora, chiama una deliberazione immediatamente esecutiva, chiedo pertanto di procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. I consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Sono sempre quattro. Passiamo quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno, esame d'approvazione del rendiconto della gestione 2019. Passo la parola all'assessore Monica Conte perché proceda a illustrare l'argomento. Allora, come, come detto in Commissione Bilancio faccio prima di tutto una piccola introduzione. Tra, allora, Diciamo che la vita amministrativa e contabile del, di un ente è scandita da due momenti importanti. Due documenti importanti, uno il bilancio di previsione, che è un documento in cui si pianifica la parte economica e di programmazione politica, mentre poi abbiamo il bilancio consuntivo che è quello che, andiamo ad che andate ad approvare questa, questa sera. Il documento di consuntivo viene anche appunto definito come rendiconto proprio perché mette in evidenza quello che è il risultato di un anno del 2019 nel nostro caso. Eh, quindi si, mette, si rende conto e si certifica alla fine dell'anno quali sono le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente si, si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse e delle disposizioni del comune pur essendo due, due documenti uno opposto all'altro perché uno è di previsione e l'altro è di rendiconto come ho detto in Commissione, a me è sempre piaciuto pensare che sono comunque due documenti strettamente collegati tra loro, perché se ribaltassimo la situazione in una società privata, vuol dire parlare di un budget e di un consuntivo, ma è ovvio che se il consuntivo è molto lontano dal, dal budget, vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Nell'ente locale ovviamente il previsionale è molto importante, perché delinea quelle che sono le disposizioni e le disponibilità che si hanno per poter mettere in atto tutto quello che si vuole e sbagliare sulla, sulla previsione ovviamente eh, porta a diversi problemi quindi il consuntivo e il bilancio di previsione sono molto collegati tra loro anche per poter poi eventualmente modificare il tiro e raddrizzare per il prossimo bilancio di previsione nelle varie ipotesi Entrando nei numeri possiamo dire che il, il nostro bilancio consuntivo evidenzia un risultato di amministrazione, così si, si chiama nel, nella contabilità dell'ente, per l'esercizio finanziario 2019 con un, un importo pari a 3.353.581,66. Per ottenere il risultato amministrativo non partiamo nient'altro da quello che è il fondo eh, di cassa, ovvero proprio le disponibilità il fondo finale di cassa, le disponibilità liquide dell'ente, aumentate e diminuite dai residui attivi e passivi finali. Attivi non sono nient'altro che i crediti che l'ente deve incassare, i passivi sono i debiti che l'ente deve, deve, pa deve pagare. Eh, la composizione del risultato amministrativo dei, tre, dei nostri 3.353.581 è dettagliato in diverse voci. Abbiamo dei fondi eh, che hanno un, una denominazione particolare proprio perché possono essere utilizzati in diversi modi. Abbiamo i fondi liberi 1.652.752.85, fondi vincolati 221.906,71, fondi destinati agli investimenti 83.532,50 e fondi accantonati 1.395.389,60. L'entità di questi fondi è un, po si, è un po' dettata da quello che è proprio il nome, quindi i fondi liberi sono proprio i fondi, il fondo che abbiamo a disposizione dopo l'approvazione del rendiconto da poter utilizzare per il, il comune. Il Cura Italia, se non, vado, se non vado errato, il decreto Cura Italia ha dato anche la disponibilità al Comune, subito dopo l'approvazione del rendiconto, di utilizzare i fondi liberi proprio per la, la gestione del, dell'emergenza Covid. Poi abbiamo fondi vincolati, questi sono dei fondi ehm, che vengono vincolati per imposizione di legge con determinate regole di, di bilancio. Fondi destinati agli investimenti sono quei fondi che vengono accantonati per determinati investimenti, quindi possono essere utilizzati solo per quegli investimenti. E poi abbiamo una fetta molto grossa, in, nel, nel caso del bilancio di Fagnano, di fondi accantonati, dove eh, la voce notevole è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che eh, è appunto quel fondo che si accantona in caso di eh, esigibilità a dubbia dei, dei nostri crediti. Questo fondo non è utilizzabile. Per quanto riguarda il nostro risultato di amministrazione dei 3.353.581,66, questa è la figura al 31/12/2019. Di questo possiamo dire che la quota di risultato di amministrazione derivante dal 2019 è pari a 893.646,05 che si divide in due componenti, parte corrente e parte capitale, 653.000 euro, 241,61 per la parte in conto corrente e 240.404,44 per la parte in conto capitale. Eh, un'altra, eh, se avete avuto modo di vedere la, la relazione che è stata presentata dalla Giunta, un'altra tabella che solitamente si prende bene in considerazione per analizzare il bilancio è la tabella dove si mettono a confronto gli stanziamenti finali divisi per missione eh, rispetto agli impegni assunti. L'iter all'interno di un comune parte appunto dagli stanziamenti per poi arrivare agli, agli, agli, agli impegni assunti. Questo in un certo senso evidenzia la, quanto è stato impegnato rispetto a quanto era stato stanziato fino alla fine. E, eh, nel caso di Fagnano possiamo dire che tutte le emissioni hanno una percentuale molto alta di eh, stanziato, impegnato su stanziato quasi tutti intorno al 90, 90%, tranne sulla missione ehm, 10, trasporti, diritto e la mobilità, ma questo è influenzato da eh, un diverso, una diversa imputazione degli oneri a scomputo che negli anni precedenti non veniva considerato. Quindi questo ha influenzato tantissimo, infatti questa è la percentuale del 48%. Sul totale generale, sulle missioni di uscita, possiamo dire che gli, gli impegni sugli stanziati sono pari all'83%. Del, degli importi. Eh, continuando nella, nella relazione potete trovare quelli che sono i dettagli dei fondi vincolati quindi dei 221 mila euro che sono appunto quelli derivanti da leggi e da principi contabili e sono maggior parte per accantonare i fondi, il 10% per gli abbattimenti delle barriere architettoniche quindi in questo caso si può utilizzare solo per queste, questa parte i proventi che arrivano dai codici della strada, il fondo, eh, il fondo innovazione i fondi accantonati, abbiamo detto, quelli che sono il credito di dubbia esigibilità, l'indennità che si deve accantonare per il fine mandato, il, i rinnovi contrattuali, i vari conteziosi, il co co fondo copertura perdite delle società. Per quanto riguarda i fondi destinati agli investimenti, ci sono quelli che vengono dettagliati, quelli che sono specificatamente utilizzabili da, eh, dagli investimenti eh, stessi. Si poi si dettaglia quello che è la residui, la, i residui con le anzianità superiore ai 5.000 euro e si eh, entra nel merito di quelli che sono mh, degli aspetti un po più tecnici, ovvero il comune di Fagnano Lona non è titolare di diritti reali di godimento. C'è il dettaglio delle partecipazioni dirette, quindi quello che parla di ACAM, AGESP, Società per la tutela ambiente dei torrenti Arno Tenore, Società per la tutela ambiente del bacino del fiume Olona, con i relativi crediti e debiti del comune. Il comune non ha sostenuto alcun onere né impegno derivante da contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Non ha prestato alcuna garanzia a favore di enti o di altri soggetti e eh, vi è poi l'elenco di quelli che sono ehm, il, gli allegati all'elenco degli investimenti 2019 che riporta per ogni spesa la relativa spesa fonte di finanziamento. Penso di aver detto tutto. Interventi? Prego, consigliere Michelon. Allora, ehm, chiedo una conferma perché potrei aver capito male. La quota libera di parte corrente dell'avanzo è cospicua, dico un bene? Milione un sei. milione e sei. Ok, infatti mh, dicevi prima appunto che sono fondi liberi. E, mh, vista la situazione mi chiedo se c'è un programma, c'è cioè una progettazione d'uso di questi fondi, visto che abbiamo la possibilità di averli. Se avete già pensato come utilizzarli e quindi c'è una domanda mh, non tanto tecnica quanto politica, avendoli a disposizione in questa situazione, come posso efficientarli per poter risolvere eh. i problemi che abbiamo? Prima volevo farti una, fare una precisazione. Ehm, libero nel senso che appunto può essere utilizzato per eh, qualsiasi cosa. Non so se ricordate nel, eh, quando abbiamo fatto il bilancio di previsione alcuni eh, eravamo, avevamo specificato che alcune voci non venivano, o alcuni investimenti, alcune spese non venivano eh, inserite specificatamente perché si aspettava, visto che non si poteva fare nei primi periodi, aspettava, si aspettava il rendiconto per poterli poi fare. Quindi l'idea penso che sia sempre, poi politicamente parleranno gli altri, eh, l'avanzo libero quindi è utilizzabile per quelle spese che erano state previste e pensate per il futuro. Questo che io ho detto del Curitalia è una giunta che è stata data, quindi il, il Curitalia ha dato la disponibilità ai comuni di decidere se utilizzare questi fondi per la, le spese di, eh, per la spesa della gestione dell'emergenza, senza dover aspettare che arrivino dal, altri fondi certo, dal, dal centro. Poi, Ma, okay. sì, sì, quello che immagino, certo è che di fronte a un bilancio di questo tipo, cioè, mh, insomma, da donna di impresa mi viene da dire come io uso questi soldi, quindi penso che ve lo siate posti anche voi la domanda e quindi vorrei sapere la risposta. Sì, eh, voglio solo specificare che questo milione e mezzo non è una cosa che abbiamo generato nel 2019, ma ce lo portiamo avanti da anni. Quindi eh, anche il buon senso del buon padre di famiglia direbbe anche che, comunque, si si, deve, si devono, si hanno a disposizione, si devono continuare ad avere anche. Far fruttare, futuro, certo. okay. Okay. Sì, quindi quindi l'idea sì. è che sono disponibili, eh, sono lì a disposizione, okay? Okay. E non, non è un risultato di quest'anno. No, no, certo, però se ce li ho, li, che cosa posso anche sì, decidere eh, anche non toccarli eh, per l'amor del cielo. Però è sì, ecco, sì, è una quelle, è, sono per sono decisione, qual è la certo. scelta della Sì, Bisogna della sempre pensare che poi ci sono tutte le spese correnti e tutto, tutta la macchina comunale che comunque deve continuare a viaggiare, ok. quindi... Io parlo per la parte tecnica. Quindi Qualcuno faremo. vuole rispondere? Sì. Prego, Sindaco. Sicuramente stiamo già valutando eh, con, eh, con i servizi sociali, eh, per, mm, con, mm, con, soprattutto con, in vista di anche del, dei nuovi fondi che arriveranno dal governo ma che non, sono, non abbiamo ancora la cifra esatta eh, ma stiamo già lavorando su, sposta, sullo spostamento di eh, alcune risorse proprio per l'emergenza eh, sia alimentare sia abitativa adesso dovremo fare delle, delle valutazioni, eh, per il resto verranno non tutti naturalmente utilizzati per alcune opere che avevamo già in programma e che ehm, aspettavamo appunto il consuntivo eh, per, per, perché possano essere utilizzate. Però ehm, sicuramente nelle, nelle prossime settimane anche con l'insediamento della nuova giunta faremo tutta una serie di valutazioni partendo però eh, dalla priorità dell'emergenza dell coronavirus. Questo, eh, eh, su questo dobbiamo eh, lavorare in queste settimane, non era prevedibile quando eh, avevamo fatto delle ipotesi in, eh, nel bilancio preventivo. Prego consigliere Garlesso. Ci vuole un impegno maggiore, che non c'è stato fino adesso. Un impegno maggiore. Le cose da fare sono tutte sull'emergenza Covid. Noi abbiamo 200.000 euro inutilmente a bilancio su un'opera inutile. Allargamento della palestra delle scuole medie di Via Venegoni che non è ancora partita, che non è ancora partita. E stiamo prevedendo di impegnare 200.000 euro, 200.000 euro per l'acquisto del terreno e l'allargamento della palestra. Non è ancora partito il cantiere, da un anno a questa parte. Le cose da fare sono molte. E subito, e ci vuole un impegno maggiore. Come altri comuni, ripendo quello che avevo scritto, occorre fare. Impegnarsi per i centri estivi. E ripeto, non è ancora stato fatto nulla. La riunione è domani. Doveva essere tre settimane fa. Non domani, tre settimane fa, come hanno fatto gli altri comuni che hanno già stanziato e aperto un capitolo di spesa, un capitolo di spesa ad hoc, perché si sa già che arriveranno i finanziamenti e hanno già organizzato la cosa, perché la scuola finisce tra una settimana, una settimana, non tra tre mesi, non tra tre mesi. E noi facciamo la riunione domani. Domani! Occorre aprire capito un capitolo di spesa per le famiglie in difficoltà e non no, sull'ISE dello scorso anno. Difficoltà adesso, dopo l'emergenza, quanti sono in emergenza economica? Come hanno fatto altri comuni, hanno già fatto e hanno già deliberato perché occorre una struttura a bilancio per fare queste cose e per farle rapidamente. Occorre prevedere un capitolo di spesa per l'annullamento o la riduzione della tassa Tari, almeno per il periodo di chiusura delle attività, almeno per il periodo della fase 1. Occorre prevedere un capitolo di spesa per l'annullamento della TOSAP, la tassa, sul... Eh, sull'occupazione del suolo pubblico per le attività che ne occuperanno altrimenti come si riparte ma bisogna farlo adesso e voi siete stati impegnati fino adesso a discutere di poltrone occorre aprire un capitolo di spesa Salute. ripeto per i centri estivi che voi non l'avete ancora fatto okay. Di cosa di discutiamo? Di un bilancio consultivo del nulla. E l'avete riconosciuto voi stessi. Fagnano ha bisogno di una sola cosa. un'amministrazione competente e con dignità. Io questa sera non ho visto né uno né l'altro. Dimostratemi il contrario. Dimostratemi il contrario. Bene. Quindi questa volta vi lascio veramente questo bilancio sul nulla votatevelo voi. Bene, altri interventi? Allora voleva eh, rispondere? Volevo, voleva prima volevo rispondere risponderle, se risponderle, se signor... Consigliere okay, Carlesso. Si Carlesso. Volevo risponderle però. Posso sì. rispondere solo due cose? Prego. Eh, no, Prego io prima l'assessore Conte. Okay. Okay. No, io voglio fare solo due precisazioni. Lei ha parlato di... Tari, Tosap e... un altro attributo. No quello, no, no, no, no, no, quello non c'entro io, parlerà probabilmente. Io parlo dal punto di vista... Eh, eh, posso, posso risponderle sulla Tari e sulla Tosap. Allora, eh, Tari, non sono ancora state messe le bollette perché non so... capitolo di spesa, si può discutere? Sì, no, le sto spiegando... Posso rispondere però? Grazie. Allora, Tari, io le sto spiegando dal punto di vista finanziario e tecnico e dell'ente locale. Allora, Tari, eh, non, non c'è ancora la, la tarifazione, non è stata ancora messa la tarifazione. Non sto entrando nel merito di perché, per come, le sto soltanto dicendo che lei ha chiesto di sospendere la Tari, aspetti mi faccia finire, di sospendere la Tari, la Tari non si può sospendere perché non c'è ancora, aspetti. Parlava di Tosap, eh, si, si è preso in esame e si sta cercando di capire, ma il problema grosso della Tari, della Tosap, così come l'Imu, stiamo parlando di tributi, il, eh, il comune eh, per legge non può permettersi di togliere un, eh, una un tributo, perché per legge non lo si può fare. Si può fare delle agevolazioni, si possono modificare, per l'amor un cielo, ma non si può decidere di toglierla. Tanto è vero, che le faccio notare, che nel decreto rilancio l'Imu non è stata, non è uno degli, delle, delle imposte, dei tributi che hanno sospeso, perché non si può sospendere. Il Comune non si può permettere perché potrebbe creare danno. Ok? Quindi le posso garantire che su Tari non c'è ancora tarifazione, si, si sta procedendo. Per TOSAP si è preso in considerazione trovare una soluzione per poter andare incontro alla cittadinanza. Questo è quello che volevo precisare. Prego. Però non viene registrato. No. Bene, allora registriamolo. Allora, se lei ha una struttura a bilancio, con una cifra anche simbolica, eh, però accende un capitolo di spesa su questa cosa, che è in riduzione, chiaramente, perché ha, pre ha previsto probabilmente durante quest'anno un'entrata dall'Atari. Giusto? Questo velocizza tutte le cose, ovvero... Per la tariffazione Tari occorre una regolamentazione o la riduzione, meglio che l'annullamento. L'annullamento lo chiedevo per il periodo di chiusura delle attività economiche, cioè fase 1, che non, dura, non è durata un anno. No, Però assolutamente. occorre fare una regolamentazione adeguata, così come la TOSAP, se lei accende un capitolo di spesa, deve fare una regolamentazione e velocizza il tutto. Questo dicevo, questo deve essere fatto, ma da subito. Sì, le, allora, l'accendere la, il capitolo non, non, non penso che sia grosso problema. L'accendere un capitolo occorre una legge di giunta che deve liberare questo e farlo passare in consiglio comunale. Va bene. E eh, il volone è che sta scorrendo. Voleva rispondere anche l'assessore Guaglianone. Lì? Ci si sente? Si. Okay. Buonasera a tutti, buonasera signor Carlesso, allora io volevo rispondere al fatto dei centri estivi, lei ha ben detto eh? Architetto Carlesso, buonasera allora volevo rispondere ai centri estivi lei mi ha detto che nei comuni eh, limitrofi, penso okay. hanno scelto di eh, operare sui centri estivi. Ci sono delle linee operative regionali che vanno rispettate, che ancora neanche loro hanno ben definito eh, come svolgere questi centri estivi. Stiamo facendo, e valutando, prima di tutto avendo fatto una riunione dove c'è un tavolo eh, di cabina di regia dell'ambito, dove si stanno valutando eh, svariate opzioni. Dove in questo tavolo sono stati invitati... Tutti i componenti del dei degli svariati territori, privati e non, anche con le parrocchie. Domani si farà il punto della situazione su questo, come lei ha già detto, e ehm, abbiamo invitato... Eh, i nostri enti del territorio per eh, chiarire la situazione. Per quanto riguarda i soldi che lei ha detto, stiamo valutando anche nel bilancio come, com come muoverci su queste voci, soprattutto per fare questi centri estivi. Arriveranno, come abbiamo detto, dei soldi eh, per fare un accreditamento. Prima di tutto d'ambito dove noi partecipiamo e eh, quindi ci stiamo muovendo passo per passo per fare le cose fatte bene come si deve. Anche perché come lei ben sa eh, c'è un rapporto educatore bambino, ok? Sì, sì. Oh, dipende, è uno a 5, uno a 3 e uno a 1 anche perché se vogliamo includere anche i disabili c'è anche questa problematica. Quindi noi stiamo valutando tutte queste opzioni, non è facile come lei ben sa in epoca Covid. È vero, il tempo stringe, ma eh, non si preoccupi che ci stiamo mettendo tutta eh, la buona eh, volontà, assolutamente, perché la prima cosa che, a cui pensiamo non è di certo la poltrona, ma le famiglie. Altri interventi? Prego, eh, consigliere Carlesso. Sempre, sempre il microfono, le chiedo. Grazie. Altri comuni, Gorla Minore, ha già acceso un capitolo di spesa su questa determinata attività e ha già parzialmente organizzato il tutto, così come Gorla Maggiore. Probabilmente Gorla Minore e Gorla Maggiore eh, avranno preso questa responsabilità di non, non ah, aspettare... Non sono gli unici comuni. Ok, non sono gli unici comuni, va bene. Noi aspetteremo le linee operative regionali e eh, provvederemo al lavoro da svolgere. Sì, operative, ma che non ben definiscono il tutto. Accendere un capitolo di spesa, bisogna farlo adesso. Ok, okay. altri bene. interventi? Prego, capogruppo Beltemacchi. il è È spento il microfono, sì. Riparti. Oggi noi tutti ci siamo assunti una grande responsabilità e vi invito, me compreso, a lavorare su cose concrete e urgenti che certo non mancano e dopo questi giorni difficili mi posso dire fiducioso sul lavoro che da qui in avanti verrà fatto, sperando che gli errori fatti siano di monito per tutti. Da adesso non abbiamo più scuse. Chi ha detto sì a questa soluzione ora dimostri fedeltà, lealtà e doperosità. Per me questo è un nuovo inizio. Do il benvenuto ai nuovi assessori, la signora Corio e all'ingegner Rosa ed auguro un buon lavoro al sindaco e alla giunta. Nel mio piccolo prometto che lavorerò come capogruppo per tenere unita la squadra e tenere aperto un dialogo costante con chi è chiamato in prima persona ad amministrare e anche con le minoranze. Ci tenevo a ringraziare Piera Stevenazzi per il lavoro che ha fatto e che farà, perché continuerà a farlo. Concludo. Credo che Elena Catelli sia la persona giusta al posto giusto, ma non lo credo solo io, lo crediamo tutti. E ovviamente il nostro voto al bilancio consuntivo è favorevole. Altri interventi? Prego consigliere Baroffio. Grazie Presidente. Oh, Barofio, scusi. Faccio l'ultima dichiarazione di voto per il bilancio consuntivo, partendo appunto come collega capogruppo Beltemacchi, nel ringraziare l'assessore Conte che lascia eh, l'incarico e che ha lavorato in questo comune per un anno. È giusto, anche se siamo in parti differenti, riconoscere il lavoro svolto e l'autorosità. Quindi grazie da parte di tutti noi. Mi viene difficile, molto difficile, fare un discorso sereno e di dichiarazione di voto su il bilancio consuntivo, perché avviene al termine di una serata difficile di un periodo complicato di una settimana travagliata per tutti noi e tutti voi se per caso io dovessi aver insultato qualcuno io chiedo scusa non credo di averlo fatto io chiedo scusa se ho insultato qualcuno perché non è mio modo di fare insultare qualcuno. E l'ho fatto anche questo chiedere scusa domenica, mandando un messaggio al sindaco perché erano state messe in giro voci che a me personalmente davano fastidio. Perché il ruolo, la responsabilità, il dovere che ci viene affidato dalla cittadinanza con le elezioni è anche quello difficile di saper scindere le due cose la parte politica dalla parte personale in più di un'occasione e qui mi rivolgo al vice sindaco Stevenazzi giusto per far capire cosa vuol dire quando Attimo. Mi tocca sbollire, eh, perché guardi, se no gli insulti veramente vengono stasera. Allora, in più di un'occasione, le minoranze, come collaborazione, fanno degli atti. E segnalare, fare emozioni, fare proposte, è anche quello. È anche quello. Non è questione di fare i maestrini. In quante occasioni magari noi stessi ci siamo trovati a fare domande a voi consiglieri e non abbiamo avuto risposte ma perché? perché come noi studiamo gli atti le leggi, i regolamenti tutto quello che è pretendiamo che la stessa cosa venga dall'altra parte questo è stato un anno ok, è passato 365 giorni va benissimo ma non è che sono 365 giorni ed è la prova e dopo dal 366 si parte da capo qui è successa un po' questa cosa perché al 366 giorno abbiamo fatto la giunta nuova ma non è così non è così. Cioè il rispetto dei ruoli è anche questo. Quante volte la minoranza vi ha fatto domande e voi non ci avete risposto? Beltemacchi, io mi ricordo il suo discorso nella sera del bilancio quando lei mi ha detto noi vi ascoltiamo, impariamo. Ma no, ma no, ma no, Bertemacchi, ma lei non ci deve ascoltare e imparare. Perché noi non abbiamo nulla da insegnare a nessuno. Perché il lavoro di consigliere comunale non ci viene insegnato a scuola, nei suoi libri, sì ci sono dei corsi, ma poi quando si è nel campo del, del consiglio comunale ci si deve arrangiare. E questo lo si fa per un motivo anche fondamentale che deve essere la base ancora prima della, ehm, della completezza oppure dell'impegno, cioè deve esserci la passione. Perché se lei è appassionato, voi siete appassionati, tutti siamo appassionati al paese, allora ci viene meno difficile imparare ciò che stiamo facendo. Ci viene meno difficile. E non è questione di essere interdetti o di sentirsi insultati, perché non è così. Non è così. Perché non si può fare le vittime. Perché non è questione, no, aspetta, non sto dicendo che stai facendo una vittima. Si dice, non si può fare le vittime di fronte a certe cose, bisogna essere anche un attimino, cercare di capire il gioco politico qual è. Poi può essere bello, può essere brutto, può piacere, non può non, può non piacere, ma nessuno ci ha, ci ha obbligato a essere qui a fare ciò che facciamo. E ciò che facciamo lo facciamo non per diritto divino. E io me lo ricordo sempre, tutte le volte, dico: il compito del consigliere comunale è quello di rappresentare tutti i cittadini comunali, anche coloro che non mi hanno votato. Bello, brutto che sia. È una cosa che ci mette in prima linea. Eh? Ci mette tutti in prima linea. Perché tutti siamo criticabili. Perché come noi critichiamo, anche noi siamo criticati. Attenzione. E non è facile fare le cose. Quattro anni avete davanti. Voi dite che li completerete. Io oggi ho scritto, come ho scritto venerdì mattina, mi dispiace aver portato male venerdì mattina, caro Presidente, quando ho detto che io apprezzo il tuo ottimismo io apprezzo il vostro ottimismo però ripeto ci vuole ben altro io non vi do io non sto dando la seconda possibilità all'amministrazione non ve la do cioè io ho detto che do fiducia per vedere la vostra fine, il vostro declino ma davvero io non vi do la seconda possibilità per me avete buttato via un anno poi voi direte di no però per me avete buttato via un anno ed è grave voi dovete correre, ma correre più dei giamaicani alle Olimpiadi per fare le cose. E se non lo farete, e se solo provate a rallentare il passo, io sarò lì a bastonarvi con le parole, ma pesantemente più di quest'anno. Eh, lo so, è brutto, eh? È brutto, però, attenzione, perché come sono incavolato io, sono incavolati anche le persone fuori, perché imparate una cosa... La politica non si fa con i mi piace su Facebook, la politica non si fa con le, i sorrisi in giro per la strada che ci fa la gente, no no, la politica la si fa anche prendendo decisioni che possono essere impopolari ma che sono prese per il bene della cittadinanza e questo è il nostro dovere. Concludo, noi ci asteniamo su questo bilancio di previsione, che poi è un bilancio di, di, di consuntivo che che poi è un bilancio consultivo che prende diciamo, due amministrazioni, non una, c'è non ex amministrazione Simonelli e l'attuale amministrazione Catelli. Ci estendiamo per, per coerenza anche di tutto quello che è stato fatto. Io spero che ciò che ha detto la mia collega eh, Simona Michelonna, bravissima tra l'altro, non ho mai l'occasione di dirglielo forse personalmente, glielo dico qui in Consiglio Comunale, io spero che quello che lei ha detto, che ciò che riguarda la programmazione, quella domanda che vi ha fatto, come avete intenzione di spendere questi soldi, lo facciate. Questa è questa la base dei prossimi anni, la programmazione. Voi dovete partire da una programmazione solida. Se non avete una programmazione solida, l'amministrazione non si fa in giornata, si fa sul lungo termine. Grazie. Prego, consigliere Lomi. Sì, eh, anch'io voglio ringraziare ormai ex Assessore Conte per la collaborazione che abbiamo avuto in quest'anno quest di lavoro. Ehm, e chiudo anch'io dicendo soltanto non voglio andare troppo oltre perché si è discusso molto stasera e anche usando dei toni che molto probabilmente non sono consoni, a non è l'Aula del Castello, però al Consiglio Comunale. Vi prego, la mia è una preghiera invece, di ascoltare i consigli che arrivano da tutte le parti. C'è del buono in ogni gruppo, c'è del buono in ogni luogo, in ogni persona. Quindi ascoltate i consigli che vi vengono dati. E soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria e economica, cerchiamo di essere più audaci. I numeri ci sono. Non aspettiamo solo quello che ci viene e speriamo presto, e speriamo in grande quantità dato dallo Stato. Ora è il momento di essere un po' più audaci. Altri interventi? A concludere? Nessuno? Ok, posso. Allora, allora chiedo ai consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Sono quattro. Allora è una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai consiglieri di votare i consiglieri favorevoli, i contrari e gli astenuti. Consiglio comunale è finito, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione del pubblico qui presente. Buonasera a tutti. Sì, sì, io. Grazie. Allora, io però le cartelline sono le, sì, le io devo cartelline sono di gli originali delle delibere sindaco mi consigli